Questa è l'Italia che funziona, per cui un grazie all'AMPAS, al mondo del volontariato perché nei momenti di difficoltà voi ci avete dato una grossa mano, ce la state dando oggi e questo aiuta a trasmettere un messaggio giusto anche all'estero, cioè noi abbiamo dei gruppi di volontariato, una fattispecie voi dell'Ampas, che state dando il vostro tempo Levate tempo ai vostri affetti, e al vostro lavoro per aiutare la gente in difficoltà, perché io di questo ve ne sono grato, con la speranza di rincontrarci un giorno per festeggiare diciamo, la rinascita di Amatrice.